Come vi ho detto, allora, oggi parleremo non solo di brevetti per invenzione industriale, ma anche brevetti per modelli di utilità. Allora, cerchiamo di capire che diavolo sono questi modelli di utilità e la definizione la troviamo negli articoli O2592 del codice civile, a sua volta poi ripreso anche dall'articolo 82 del codice della proprietà industriale, cosiddetto CPI, no? quindi questo acronimo da qua in poi dovrete prenderci un po' di confidenza perché riguarda sempre quel testo normativo. L'articolo 82 CP prevede che possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili, ovvero oggetti di uso in genere quali i, i nuovi modelli consistenti in particolare conformazione, disposizione, configurazione o combinazione di parti. Questo è interessante per voi. Perché eh, i modelli di utilità saranno, eh, diciamo, la forma di tutela per tutti coloro che lavoreranno nella, nella progettazione di componentistica, di eh, non so, hardware di vario tipo, anche apparecchiature industriali, oppure modelli di automobile, motori, cose del genere. Ok? Quindi non è ancora, un vedete, non ha una funzione di vera invenzione, cioè non aggiunge nulla alla tecnica, però rende qualcosa, rende... Eh, facilmente utilizzabile rende migliore l'utilizzo di alcuni di alcuni oggetti di alcuni di alcune vedete conformazioni di esposizione configurazioni quindi per essere protetto con modello di utilità è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego il famoso cioè tutti i vari studi sulla cosiddetta usabilità no? cioè il fatto che un oggetto ma anche un'interfaccia software qua parliamo più che altro di oggetti quindi non confondiamo però un, so, un, un, scusate, un oggetto che serve a, fare una, a svolgere una funzione renda quella funzione vedete, più comoda nel, nel, nell'utilizzo renda quell'apparecchio, quel, quel, quel motore quel, eh, applica, quel, quel um, oggetto industriale, quel, quel macchinario industriale più efficace o più comodo da utilizzare e a volte è difficile distinguere un modello di utilità da un'invenzione, cioè ci dice, questo lo, vedete lo tratto dal, dal sito dell'ufficio italiano brevetti marchi, eh, vuol dire uibm ufficio italiano brevetti marchi, ehm, cioè, lo dice lui stesso, a volte è difficile il, tracciare il confine tra il concetto di modello di utilità e, e il modello di invenzione, allora alcuni dicono considerano il modello di utilità come una piccola invenzione. Si dice anche che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente. Ecco questo è un po' questo ve lo dovreste imparare. Cioè una piccola invenzione, detto così è un po' poco e poi banalizza un po' la questione, è dire che si ha invenzione quando si realizza un prodotto nuovo, mentre si ha modello di utilità quando si migliora un prodotto già esistente invece. È già, più, è già più appropriato come, come, come descrizione, come definizione. In generale, allora chiuso il discorso sulle, su cosa si intende per modelli di utilità, eh, vediamo un po' come si svolge la vita di un brevetto in, in, in realtà. Cioè, allora, La vita di un brevetto, anche qua mi sembra che l'ho preso da, sì, sempre dal, dal sito dell'ufficio brevetti marchi italiano, la vita del brevetto non si ferma con la sua concessione, cioè ci sta dicendo che in realtà tutto il lavoro che vi ho già descritto prima cioè che costa molto caro perché gli uffici che fanno consulenza in materia di, di, di invenzioni devono confezionare in modo solido l'invenzione e, e la sua descrizione una volta che tu ottieni il brevetto e quindi va a buon fine la, la, la registrazione e non sei neanche a metà del lavoro nel senso che poi il brevetto va implementato sviluppato e in alcuni casi ceduto, cioè si, si fa business su un'invenzione un proprio perché a volte non, non siamo noi, cioè non, è, non è direttamente il soggetto che ha, che ha registrato il brevetto a sfruttare quell'invenzione, bensì altri soggetti che prendono in licenza l'invenzione pagano appunto una licenza per poter sviluppare, eh, per poterla implementare loro, nei loro prodotti. Quindi i brevetti per invenzione sono infatti protetti da un utilizzo non autorizzato per un periodo di, ehm, di 20 anni, quindi l'abbiamo già detto. Mentre per i modelli di utilità, ecco questo non l'avevamo detto prima, ehm, in effetti andava magari aggiunto nella slide, ehm, i, i, i modelli di utilità invece durano 10 anni, a partire dalla data di deposito degli stessi, ma solo a condizione che i diritti di mantenimento in vita siano puntualmente pagati e durante tale periodo non venga accolta nessuna richiesta di invalidità o di revoca. Quindi, insomma, la vita, è il brevetto, cioè l'autore di un'invenzione, un l'inventore, colui che poi si occupa anche della, della registrazione, non finisce i suoi patemi nel momento in cui l'ha registrato, perché deve poi implementarlo, deve continuare a pagare se ci sono se ci sono dei, dei, dei, degli oneri, se l'ufficio pone dei, dei, dei, degli oneri per il mantenimento del, in vita del brevetto e soprattutto che nel frattempo non ci siano richieste di invalidità o di revoca, perché cosa succede? Al momento in cui io faccio un brevetto, cioè, quindi ottengo il brevetto di fronte all'ufficio all competente, l'ufficio pubblica la mia, la mia descrizione, cioè pubblica la mia documentazione, quindi quelle 150, 200, 300 pagine a seconda dei casi in cui spiego tutto e, eh, e poi qualcuno verrà a guardare, nel senso che i miei concorrenti, cioè altre aziende che fanno più o meno lo stesso mestiere e che temono che qualcuno gli si metta di traverso, vengono a vedere e notano che quello che io sto facendo, quello che io ho brevettato, in realtà è molto molto simile a una cosa che loro stanno già facendo. Quindi, ad esempio, potrebbe essere in violazione di un loro precedente brevetto. Oppure, più semplicemente, quello che io dichiaro di, essere, di aver inventato, in realtà non è una vera invenzione perché è una soluzione che è nota a tutti gli operatori del settore. E semplicemente io sono riuscito a travestirla così bene da invenzione per cui l'ufficio brevetti, che non può essere competente in tutte, in tutte le materie, capite? Cioè ha una competenza più, più che altro amministrativa di controllo formale ma non può sapere davvero tutti i vari risvolti di, di, di, di, di, di, della scienza, della tecnica, di tutti i campi e allora in quel caso arriva questo mio concorrente e fa notare che eh, il mio brevetto è invalido perché gli manca uno dei requisiti, ad esempio la novità cioè non, non, non c'è stata davvero novità e non c'è stata davvero attività inventiva non ho fatto altro che confezionare per bene e, e travestire da brevetto da invenzione qualcosa che tutti più o meno avrebbero fatto in quel modo nel, nel medesimo periodo, quindi durante il periodo di, di, di tutela il titolare del brevetto e della privativa può attivare tutte le azioni in tutela dei propri diritti esclusivi. Quindi, dall'altro lato, invece, se, se il titolare del brevetto scopre che invece altri stanno eh, indebitamente utilizzando la sua invenzione, allora può fare cause, può mandare lettere di diffida, può chiedere compensi e licenze per l'utilizzo e per lo sfruttamento della sua invenzione. Se questo si riferisce alla vita legale di un brevetto, quindi l'aspetto puramente legale, che è quello di cui mi occupo io, la vita economica dello stesso, invece del brevetto, prevede la possibilità di concessione di licenze, di vendite e di altre modalità di sfruttamento, come vi ho già detto prima, che il titolare dei diritti deve regolarmente notificare, come pure se la tecnologia coperta diventa obsoleta, se non può essere commercializzata o se il prodotto su cui si basa non riscontra successo nel mercato, il titolare del brevetto può decidere di non rinnovarlo, quindi in alcuni casi a volte a un certo punto il brevetto viene volutamente abbandonato perché non è più remunerativo la tecnologia non, non interessa più perché è stata superata, e via dicendo, ehm, lasciando quindi che esso perda, perda validità prima della scadenza del termine di protezione e rendendo l'invenzione libera da vincoli di produzione e di commercializzazione da parte di terzi. Insomma, qualsiasi cambiamento intercorre nella vita di un brevetto viene tracciato secondo modalità e procedure definite. Vi è poi da, ehm, qui sono sempre sul sito dell'ufficio dell'UIBM, dell UI, ehm, vi è poi da qualche anno la possibilità di fare un brevetto su scala europea, come succede per il marchio. Quindi eh, non è cosa da poco, perché vuol dire che io con un'unica registrazione, con un unico deposito di brevetto, ottengo, eh, scusate, deposito di invenzione, ottengo un brevetto che è valido su tutto il territorio dell'Unione Europea. Il brevetto europeo è un brevetto quindi per invenzione industriale o modello di utilità che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione. La procedura di concessione prevede un'unica domanda redatta in, un in, una, scusate, in una lingua scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell'Organizzazione Europea dei brevetti designati dal richiedente, quindi potete scegliere anche solo, cioè con un'unica registrazione presso un ufficio europeo, però potete scegliere di designare specifici ehm, paesi all'interno dell'Unione Europea, non necessariamente tutti e 27. Eh, è inoltre possibile chiedere la protezione conferita dal brevetto europeo anche in altri Stati non membri che ne autorizzano l'estensione sul, sul loro territorio. I brevetti europei conferiscono al titolare, negli stati, membri, eh, degli stati, negli stati membri designati, una, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale ottenuto dagli stessi Stati. Quindi attenzione, non è proprio un brevetto che automaticamente copre su tutti i paesi dell'Unione Europea, forse prima vi ho detto, cioè, l'ho introdotto così, non vorrei essere furbiante, eh, ma più propriamente cioè, è un'unica procedura di brevetto a livello europeo che poi a seconda di come viene calibrata, di come viene ehm, eh, scelta vedete, nella designazione dei vari paesi, eh, esercita i suoi effetti all'interno dei vari paesi come se fossero singole e registrazioni brevettuali nazionali. No? Quindi invece di andare a fare un brevetto presso l'ufficio brevetti italiano e poi fare un altro deposito presso l'ufficio brevetti francese e uno tedesco, che mi costa per tre volte la compilazione di moduli, la, gli avvocati e via dicendo, faccio un'unica, presso un unico ufficio faccio la domanda di brevetto e chiedo che venga, che diventi efficace sul territorio di Italia, Germania e Francia, okay? questo è più, più propriamente il concetto. La domanda di brevetto europeo può essere depositata presso l'Ufficio Europeo dei Brevetti, cosiddetto EPO, nelle sedi di Monaco, di Baviera, Laia e Berlino, oppure presso gli Uffici Brevetti Nazionali degli Stati Contraenti, i quali poi a loro volta diciamo, rimandano a, cioè se non volete fare riferimento direttamente alle, sedi, alle tre sedi centrali, eh, potete farlo per il tramite dell'ufficio italiano Marchi e, e Marchi, il quale poi si farà da, da, da intermediario e portavoce della pratica. La procedura per ottenere un brevetto europeo comprende due fasi, quella di deposito della domanda, che comprende l'esame delle condizioni formali, la ricerca dell'anteriorità, cioè il fatto che ci siano altre cose no, prima che si, che si assomiglino, e si conclude con la pubblicazione della domanda e del rapporto di ricerca. E' quella dell'esame di merito della domanda che si conclude con l'eventuale concessione del brevetto. Cioè tra il deposito della domanda e la vera concessione del brevetto, l'effettiva concessione del brevetto, passano dei mesi in cui si, da un lato si espone il brevetto a eventuali contestazioni e opposizioni da parte di altri soggetti concorrenti. Dall'altro l'ufficio fa già di per sé un esame che va un po' più del merito quindi la, la, il, il primo step è un controllo al lato del deposito c'è un controllo che è più che altro formale e di ricerca di cose di, di, di, di invenzioni che possono anche puramente così, per un, ehm, a livello nominale essere simili o assomigliare. Secondo step è quello di una fase in cui viene congelato e, e si attende che vada a buon fine la registrazione dopodiché se non ci sono cose che ostano allora viene concesso il brevetto. Eh, se il brevetto viene concesso, quindi il richiedente può iniziare le procedure di convalida in tutti gli stati da lui designati o solo in alcuni di essi.